Bentornati in questo nuovo video unboxing È arrivato un pacco Andiamo a vedere cos'è Questo pacco Lo apriamo subito Cioè, Vi voglio far vedere una roba Questo è il pacco Questo cioè. Raga Quanta carta è stata usata qua Raga me è minuscolo cioè, questo è lo smo pocket via questa scatola ok questo è lo small pocket della DJI diamo un attimo di fare degli unboxing senza fare danni qua c'è una spugnetta fuori nevica peraltro qui abbiamo teoria lo small pocket o la cover non so sinceramente abbiamo i gel di gel tutti i manuali di istruzione qua dentro cos'è che abbiamo Vediamo. Ok. C'è cioè, peraltro l'odore di nuovo è una roba fantastica. Qualcosa... Ok, qua abbiamo un connettore, vediamo cosa troviamo abbiamo. Un altro connettore, un laccetto con la scritta DJI, un laccetto per credo per tenerlo al polso e un cavetto micro USB di tipo C, molto importante. Quindi facciamo pulizia, qua non c'è altro, Buh. scomparti segreti, robe strane, no mettiamo via già le scatolina <coughs> e questa roba qua. Adesso apriamo, vediamo come. guardate qua cioè ragazzi è minuscolo è, è veramente piccolo cavoli tra l'altro guardate che bello il mio maglione con la renna ho fatto tutto quindi abbiamo la clip faccio vedere abbiamo la clippetta raga è una roba oddio cover e questo raga è minuscolo è l'osmo pocket remove before power on quindi rimuovere prima di accenderlo questo credo che sia per tenere lo stabilizzatore fisso poi abbiamo un adesivo sulla lente che andiamo a togliere Rimuovere gli adesivi è la cosa più bella al mondo quindi se avete gli adesivi da rimuovere Mandatemeli ve li rimuovo io Altro adesivo Abbiamo lo sportellino Che ci permette di attaccare presumo questi connettori qua che servono per collegarlo al telefono qua è un tipo c mentre questo è, è un lightning quello per gli iphone Comunque per adesso facciamo così, lo chiudiamo, che così non si sporcano non si romina i contatti, proviamo la prima accensione. Volevo farvi vedere fuori che nevica, nevica quindi non è la giornata migliore per provare una videocamera. È, su, è stabilizzato su quattro assi Facciamo una prova a vedere se si accende Allora Come che funziona Devo tenere premuto Succedono co Cioè guardate Lui già è stabilizzato C'ha lo schermino touch Lo riaccendiamo Teniamo premuto, lui si gira, si calibra, fa cose ed è stabilizzato. Mi dice sempre di selezionare la lingua, non so perché, non dovrebbe chiedermelo Allora, stabilizzato, resta stabilizzato adesso. Dovrò collegarlo all'app DJI. Allora, adesso un attimo lo configuro e poi vediamo.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 e poi vi metterò tutti gli spezzoni attorno è veramente stabile sono qua fuori come vedete si vede bene eh? e ovviamente mi segue come vedete mi sta tenendo al centro abbastanza non ho visto fatica a tenerti al centro con la modalità 4k quindi dovrò informarmi bene sì perché questo filma anche in 4k e adesso sono qua in giardino adesso rientriamo perché fa abbastanza freddino faccio vedere com'è diventato il giardino adesso vi faccio vedere the moon a caricare circa 30% di batteria gli ho fatto un sto facendo fare una ricarica come avete visto la stabilizzazione è una cosa eccellente non l'ho provato a fare un video in 4k perché innanzitutto adesso non avrebbe senso ancora ma perché è un video di prova poi quando andrò magari andrò a fare un video in 4k ho fatto il video adesso è 1080p per 60 frame il 4k quanto ho capito non è supportato per La il riconoscimento facciale quindi non ci segue perché non ha Quanto non ho capito bene non quei 60 frame non ci sta dietro non so bene di preciso Come avete visto il microfono non pensavo si sente veramente bene per quello c'ha è piccolo quindi è molto portatile, la stabilizzazione è perfetta e solo che lo sto guardando perché sto scaricando tutti i file. Un piccolo difetto è questo: che il connettore per la ricarica a passaggio dei file è sotto, quindi non possiamo tenerlo in piedi. Sarebbe stato meglio se l'avessero fatto magari laterale o da qualche parte, però va bene lo stesso. Casomai, adesso devo vedere se ci sta, se funziona, magari quei connettori da lasciare dentro. Di quei connettori tipo quelli magnetici. Non avete capito? Insomma, non mi viene in mente adesso come si chiamano. Comunque, così si lascia il connettore dentro, si attacca, si carica, si passano i file e fine. Bisogna vedere se ci sta nella custodia perché la custodia è fatta veramente quasi al millimetro. È una cosa assurda. E lo so, comunque, si sente bene, si vede bene. I video prossimi saranno magari li porterò in 2K, vediamo, per le riprese frontali, quelle invece i vlog così saranno in 1080 a 60 frame probabilmente, oppure a 2K a 30 frame. Proverò anche tutte le altre opzioni per lap time -lapse, e tutte quelle cose lì. Adesso non le ho provate perché mh, Fuori del tempo avete visto nevica, sta attaccando, c'è cioè freddo e non è la cosa migliore. Anche perché se si bagna non gli fa bene. Quindi il video finisce qua, ci saranno sicuramente altri video, questo sarà uno degli accessori che utilizzerò per gli, i video successivi. Magari anche per registrare magari gameplay potrebbe essere che mi tiene tracciato il volto, quindi lo appoggio sul tavolo lì e lui mi tiene tracciato. E funziona bene, quindi vi farò sapere più avanti anche come va a finire. Io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like se questo video vi è piaciuto. Condividere a tutti quanti, lasciare tantissimi like e spollicciate perché usciranno dei video favolosi. Grazie alla sua stabilizzazione.